ringraziarvi perché a seguito del precedente video i vostri commenti mi hanno fatto riflettere io pensavo che quale video? quello, quello su quei due fantastici luminari calabro, calabro, calabrone cala, calabro. calabrese, calabrese. calabrese calabrese perché io ero convinto che il numero uno al mondo di tutti i tempi era cannella il maradona no quello che ha detto che si cura il cancro al colon solo mangiando carne, carne che en... poi è morto però sì, un mese dopo è il di cosa? del cancro al colon ecco esatto però abbiamo scoperto che anche l'allievo io pensavo che era un semplice allievo, che non era ancora arrivato a livello del maestro. E invece, invece potrebbe superarlo. Con quella famosa frase: Che le mucche e latte lo fanno lo stesso cioè e lo producono in continuazione. Ho un problema, lo... perché tutte le mattine ci provo a bere il mio latte, ma non ce la faccio. No, e ti devono attaccare i tubi adesso. E adesso com com come si fa? De aspettare che arriva a Calabrese, quindi e non latte. sappiamo, anche no. Quindi non, non sapp sappiamo come dipanare questa matassa. Chi Sarà il numero uno, tra Maradona e Pelé? Secondo me, i commenti che io ho letto nel vostro video precedente, eh, comunque se, se, se, se, se Cannella e Maradona, eh, Calabrese e Pelé, perché uno che dice che le mucche e il latte lo producono a prescindere, è Pelé, e quindi può superare il maestro, il maestro è morto comunque, esatto. quindi... Poi l'allievo eh, supera sempre il maestro? Beh, non sempre, però in questo in caso è caso... un allievo potente questo, il numero uno. Eh. Aspettiamo vostre delucidazioni, anche da parte di Vespa magari? E grande Vespa, numero uno. Che, se, eh, che si fa... è messo a dare dei terroristi a una, a una, a una persona che ce l'ha lì, è un vegano. Sì, alla, la, è messo a un vegano, il quale stava reagendo anche in una maniera piuttosto buona, però c'era la, la spiritualista lì, Maugeri, che lo, lo continuava a bloccare, eh, cioè non potete andare con la Maugeri a fare dibattiti scientifici, scusate, perché, eh, quella l'unica cosa di scientifico che ho letto è Vaccaro, cioè... <ride> Leggete Delia, Quindi, il vero esatto. Dio sceso sulla terra a, a dire alla gente cosa deve mangiare. E... e aiutateci ad uscire da questo dilemma. Calabrese o Cannella? Maradona o Pereira? Maradona.